Io sono Antonio, vorrei ricordarvi che giovedì 27 alle ore 21 in via del Tribunale 4 presso la sede del Movimento 5 Stelle parleremo di ambiente, con il gruppo ambiente, quindi con, parleremo dell'inquinamento e della situazione della contaminazione che c'è nell'area di Terni. Quindi cercheremo di affrontare il problema, capire a che punto siamo e quali sono le proposte per affrontare il problema.